È il mio compleanno Crema di pinoli Muah. Vi do un super consiglio Per la quinoa Guarda che figata Ceci croccanti Location Grazie well. Non è stato proprio facilissimo Settembre Oggi compio 27 anni e sono le luna meno un quarto È stata una mattina un po' movimentata Ho fatto colazione qua a casa con i miei amatissimi pancake Con yogurt, pesca caramellata e crema di pinoli Mua! Qui siamo direttamente in modalità come si mangiano Nessuna torretta, più pratico e... Anche perché il condimento va molto meglio ovunque Perché se fai la torretta ci va super È il mio compleanno È il mio compleanno devo sedere, vai, grazie poi sono andata a farmi le unghie sono andata finalmente a sistemare l'obrobrio che mi era rimasto le ho fatte Bellissime, ragazzi, le adoro sono un arancione pastello salmone, un po' come la maglia mi sono lasciata un po' ispirare dal mio outfit oggi, lo ammetto perché insomma, perché è ovvio e con quest'unghia grigia brillantinosa che è successo Luna? E uh, adesso sono tornata a casa, mangio qualcosa velocissimo perché alle 2 ho idrospinning E poi da quando tornerò mi aspetteranno 4 ore di cooking, molto intenso Perché questa sera ho organizzato una festicciola qui a casa uh, con i miei amici Sarà una festa molto tranquilla, tema pigiama Non so perché, ma volevo che fossero comodi, quindi ho detto... Pigiama, eh, nonostante io non abbia nessun grandissimo pigiama di quelli tipo, cioè vorrei il onesie, tipo quello tutto intero con le orecchie, ma non ce l'ho, non ho avuto tempo di procurarmelo, quindi non so, forse, forse ho sbagliato a organizzare una tema festa pigiama se io non ho un pigiama. E insomma, cioè, voi sapete che a me piace organizzare tutto il buffet, cucinare per gli altri e tutto Perché mi fa sentire che li sto coccolando e ringraziando Quindi pomeriggio ai fornelli e vi farò vedere tutto Quindi nulla, io adesso sgranocchio qualcosa e scappo dallo spinning Quindi prima di andare, proprio per non avere roba sullo stomaco Mentre sono in acqua, faccio una merenda super easy Questa tortina che è una novità che vi farò vedere prossimamente in un video perché fa parte di un video molto interessante che vedrete presto e eh, basta che adesso mangio questo e lì vedete un rosmarino perché sì, eh, Tino il Timo che vi avevo presentato nell'altro video è morto, <ride> ovviamente è morto quindi questa volta ho puntato su rosmarino chiamato Nino e ho preso il timo secco in barattolo di vetro. Tanto. Morirmi per morirmi. Preferisco non ucciderne uno e prendere quelli già pronti. Quindi, nulla. Ora, merendina. Vi faccio vedere un po' in anteprima. Questa è la versione tartelletta. Chissà se indovinate gli ingredienti. Mmm. Lezione di hidro spinning andata, anche spuntato il sole, sto morendo, non venivo da. tantissimo. Forse sono venuta una volta dopo il lockdown. Le gambe devastate, devastate! Che soddisfazione, adesso devo correre a casa per preparare il buffet e tutto, allestire casa. Tu. Tornata dal hidro spinning, è giunto il momento di iniziare a preparare tutto ho voluto organizzare, anzi Jimmy ha avuto l'idea di organizzare la cena di questa sera in stile make your own bowl praticamente farò tante diverse preparazioni e metterò a disposizione delle ciotole tipo quelle di cocco dove ognuno prenderà ogni ingrediente e si comporrà la sua ciotola quindi allora preparazioni le ho pensate in termini di Fonti di carboidrati, fonti di proteine, eh, fonti di verdure, grassi e basta. Queste sono quindi. <ride> e verdure. Che ho detto? Sì basta, queste sono, quindi come fonte di proteine abbiamo uova, cerco di farle dal tuorlo semiliquido, però non ne ho la certezza perché non ho ancora sussiato i tempi di cottura, vedremo come verranno, comunque tendenzialmente più sode rispetto alla fashions, pollo, pollo voglio fare gli sfilacci, quindi semplicissimo e infatti tutto questo che preparo oggi come buffet è tutta roba che si può veramente preparare in anticipo o che mentre si prepara si può fare tantissimo altro perché è tutta roba al forno o eh, fatta in pentola e quindi non c'è bisogno di starci dietro come in padella quindi pollo l'ho bollito semplicemente, filetti interi buttati in pentola e lasciati cuocere un filetto impiega circa 20 minuti in acqua bollente, li ho cotti questa mattina e li ho lasciati nel pentolone fino ad adesso, praticamente ora sono cotti e adesso semplicemente vado con la forchetta e li sfilaccio tutti e crea un bellissimo effetto, super facile perché non devi perdere tempo col coltello eccetera, top! E infine faccio del tofu piastrato a pezzettini. Quindi abbiamo fonti proteiche per tutti i diversi gusti, una vegetariana, una eh, onnivora, pollo, e una vegana. Poi come fonti carboidrati ho scelto il riso, che faccio mh, riso, faccio bollito, scolo, lo lascio sotto l'acqua fredda così che perde l'amido e non si incolla e quindi viene tutto bello sgranato e la quinoa la quinoa può essere cotta per metodo dell'assorbimento secondo me è troppo faticoso cioè ci devi stare dietro vedere che non si attacca quindi io la faccio bollita un quarto d'ora e la scolo come, come si cuoce la pasta vi do un super consiglio per la quinoa quando la state cuocendo per vedere se è cotta io praticamente tiro su un pochino e quando vedo che c'è ancora quel pallino bianco dentro, significa che ci siamo quasi, soprattutto se poi la devo raffreddare e non consumare subito. Però così è ancora un pochino dura perché quel pallino bianco che vedete in mezzo al chicchino si sente sotto i denti, quindi deve ancora cuocere un pochino. Passati altri proprio due minuti in realtà, ora come vedete è cotto. Perché sulla maggior parte Vabbè gli altri poi continueranno a cuocere Non c'è più quel pallino bianco In mezzo vedete? Quindi adesso la scolo, la sciacquo, la raffreddo Ed è pronta Montagna di nuovo. E poi verdure Verdure al forno a go go Sto facendo tegliate di radicchio Al forno, eh, scarola al forno Melanzane Finocchi Tutto tutto tutto tagliato, buttato su una leccarda, speziato con eh, varie spezie, curcuma, pepe, di tutto. Condito con un filo d'olio, un filo di sale, basta. Lanciato in forno e finché non sento il profumino dall'altra stanza è pronto. In questo modo riesco anche a passare il pomeriggio a lavorare. Poi, Mattino ho fatto i ceci croccanti, lavate i ceci, poi io uso una ciotola per mixare tutto e far andare il condimento ovunque, ma una volta conditi poi li buttate su una leccarda e li buttate in forno in modalità grill questa volta. Io tendo sempre a non dirvi tempi di cottura perché in realtà penso che dipenda da ogni forno, da la temperatura, da tantissime cose so che il mio forno ha la stessa modalità non è lo stesso forno che ho a Padova ad esempio quindi mi raccomando sempre controllate non vi fidate mai ciecamente dei tempi di cottura che leggete ovunque non soltanto i miei perché tanto io mi dimentico sempre di darveli, non lo faccio apposta come fonte di grassi vabbè, olio, ci sarà la tahin perché ragazzi io mi sono innamorata persa di questa questa tahin, buonissima e in realtà non sono proprio sicura che si tenga in frigo esatto conserva la temperatura ambiente ottimo perché l'ultima volta l'ho usata e aveva una consistenza un po' strana bene Vabbè. ora spostiamo la spostiamo a temperatura ambiente quindi vedremo allora siamo passati in modalità maglietta del pigiama perché ho caldo ma sono anche un pochino in tema comunque mi ero dimenticata di lui ragazzi mister sedano rapa l'ho sempre visto al mercato l'ho sempre beatamente ignorato perché mi sembra troppo difficile da cuocere non, so, non, ho, non ho idea di che cosa fare con questa cosa ma mi è arrivata nell'ultimo pacco dell'orto di barbieri con alcuni consigli su come farla praticamente si tratta come se fosse un arrosto, infatti si fa un arrosto al forno praticamente di questo dopo averla lavata e tolto le radici, insomma queste erbettine la taglio a fette senza però tagliarla tutta, quindi senza arrivare fino in fondo, ma arrivando a pochi centimetri dalla fine del sedano rapa, in modo che il risultato sia una specie di fisarmonica. Guarda che figata! Dentro questi spicchi di fisarmonica ci metto dei rami di rosmarino. E della cipolla e tutta intorno la massaggio e la spezio essenzialmente con olio e sale quindi proprio viene una bella massaggiatura sull'esterno e viene farcita all'interno questa poi come un arrosto, la avvolgo nella carta da forno, la chiudo e la butto in forno e che fai? tocchi oh vai ora veramente non mi chiedete i tempi di cottura adesso registro 17 e 10 e uh, vediamo proverò con lo stuzzichino come al solito non è che, che uso. la torta invece non l'ho fatta io ma l'ho presa da grezzo e ragazzi se non conoscete grezzo dovete conoscerlo si chiama grezzo raw chocolate praticamente è una pasticceria crudista, vegana che utilizza tutti gli ingredienti naturali e fa dei dolci delle torte, della pasticceria mignon incredibile questa è una Sucker mentre questa è una Cheesecake a lamponi e veramente provatelo perché è spettacolare okay. allora, secondo me può anche cioè bisogna capire dove attaccarlo un attimo come lo attacchi al muro? Eh, sì. Ragazzi, ci siamo! Guardate che spettacolo. Nel frattempo è anche arrivata questa pianta. Quindi da nulla. Eh, sì, da nulla. Adesso <ride> ah, wow! vi faccio vedere tutto. No, ma è bellissimo! Ah, sì. È bellissimo! Wow! Allora, il sedano rapa è uscito dal forno dopo circa un'oretta e wow il profumo in casa ragazzi è incredibile E sembra veramente un arrosto, il profumo è lo stesso abbiamo un arrosto vegan oggi anzi guarda tutto il sughetto da, -da! la festa abbia inizio. Stiamo aspettando tutti quindi sono in tempo per farvi vedere come l'ho preparato. Vai, <ride> allora, spiagaci il concept. Praticamente uno arriva, si prende la sua ciotola, si prende o la quinoa al riso, continua con i ceci, c'è cioè il pollo, il tofu, le uova le sto sbucciando <ride> ma okay. sta malendo un po' male, tutte le verdure, eventuale sale olio. Qui ci sono i anacardi e le noci di rima tostate, c'è la tahin, c'è il sedano rapa che questo, non so, in realtà non sta molto bene nella bowl, ma comunque, poi alla fine forchettina. E poi... Location! Wow. Ragazzi, questo veramente complimenti a Jimmy che ha pensato, ha organizzato le piante perché queste non c'erano fino all'altro giorno. No, Questa... se di vuole abbiamo un po' di verde in Questa casa. È uno dei regali del compleanno dei Jimmy. grazie. Ma questo è bellissimo! Ah. <ride> è bellissimo! No, mettiti la via sotto la scritta. Un po', guarda, no, quello che è? si chiama il tessuto? no, allora no, eh, c'erano solo Saker e eh, questa che è, um, va bene tutto Cheesecake al lampone Ma c'erano le tante le ma sono solo le tessute però tu viene meglio <ride> <ride> tanti auguri mi piace <tante. ride> Esatto. Si è dimenticata. No, non vale, non vale. Dai, no, mi <ride> non vale più. No, no, no. non ha visto nessuno, rimango. No, proprio no, nessuno allora, 3, 2, 2 1, uno, Soffia! Vai. vai! Auguri! Auguri! attimo <ride> <ride> <ride> Vabbè, niente! Ehi, dura troppo, si sì, un vale! Eh no. che dai, eh! Auguri! Grazie. Uh -huh. Sciabolata? Dai, yep. <ride> ma no, cioè, ma eh, se sputa. Amen. Eh, Amen. sul tavolo. No, salva la, la, to altri, salva con la torta! Con dai, è più saporita la torta. torta. Anzi, esatto. Mi paghi il caso il. Oh! oh. il mio compleanno ed è bella che tu scritta là dove adesso rimarrà qui per sempre vero Jimmy? no <ride> <ride> e adesso stiamo iniziando già a togliere qualche festone perché mm. in realtà si stanno incollando al divano no. allora, adesso abbiamo il divano maculato rosa no. ah, sì sono. comunque è stata una festa bellissima e devo ringraziare Jimmy perché mi ha convinto a farla. So che può non sembrarlo, visto come ho passato la giornata, cioè praticamente andando in giro e a urlare alla gente «Oh, guarda che è il mio compleanno!» Ma in realtà per me decidere di festeggiare il compleanno così oggi non è stato proprio facilissimo e ci è voluto tanta opera di convincimento da parte di Jimmy perché secondo me il compleanno è quel giorno in cui desideri essere festeggiato, hai tantissime aspettative verso gli altri, verso questa giornata, te la immagini come la tua giornata eccetera, però poi molto spesso um, non è così perché ovviamente le altre persone hanno la loro vita e i loro impegni. Quindi Jimmy mi ha detto se vuoi essere festeggiata come vuoi essere festeggiata, Festeggiati, cioè organizzati la festa, fallo, le persone poi vengono e hanno voglia di stare con te, di uscire, di celebrarti, di, di festeggiarti, di applaudire al tuo millesimo e il mio compleanno. Perché le hai messe nelle condizioni di farlo. E infatti così è stato. Infatti è sta felicissima e data anche il divertimento di organizzare tutta questa festa con questi festoni che dove sono bellissimi, stupendi um, sicuramente l'anno prossimo la farò, mi prenderò anche in anticipo, magari festa a tema diversamente dal pigiama, insomma, vabbè, niente spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento è stato il mio compleanno <ride> e lo sarà l'anno prossimo. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!